Bentornati su Memovia, oggi riassumiamo i principi di produttività e le tecniche di produttività all'interno di una visione di vita minimalista che ti permettono di raggiungere quello che desideri di preparare gli esami, di lavorare, di crearti un altro lavoro, di avere un hobby, di guadagnare di più e anche di avere più tempo libero. Prendiamo qualche insegnamento molto sintetico dal potere del meno di Leo Babauta. I principi di produttività che ti cambieranno la vita, secondo Babauta, sono sei. Prima cosa, se fai troppe cose contemporaneamente ti incasini sei troppo stressato quindi chiediti esattamente che cosa ti piace fare cosa ami cosa vorresti fare nel futuro quali sono i tuoi obiettivi elimina tutte le cose che non ti piace fare gradualmente ce ne sono alcune di cui hai bisogno per esempio lavorare per pagare le bollette ma devi imparare a distinguere tra bisogno e piacere cose importanti. elimina anche le richieste esterne o impara a dire no alle richieste esterne e cancella gradualmente le cose che ritieni meno importanti o che ti piace meno fare. 2 la prima cosa che fai la mattina deve essere veramente la più importante di tutte: ritagliati un'oasi di calma, di tranquillità e per 3-4 ore fai quello prima di fare qualunque altra cosa, senza distrazione. Se hai la tentazione di controllare i messaggi, le chiamate, le mail, qualunque altra cosa, resisti. Sei più forte delle tentazioni. E se ti viene in mente qualcosa d'urgente, un foglio la scrivi così non la dimentichi e la fai dopo terza cosa mantieni di sano le passeggiate in mezzo alla natura la vita all'aria aperta ti servono per riequilibrarti ed equilibrarti quindi mettile in calendario e falle regolarmente ogni settimana 4 dividi tutti i tuoi obiettivi di vita le cose veramente importanti in progetti scegli un giorno a settimana per portare avanti ciascun progetto scegli tre progetti mettili insieme e di finché non faccio questi tre progetti non procedo verso gli altri tre insomma ogni settimana prenditi 1 due giorni per ciascun progetto e dedicati solo a quelli come abbiamo detto la mattina quinta cosa mail e messaggi li controlli tutto il giorno? chiudi tutto si possono controllare al massimo due volte al giorno mai di mattina dagli degli orari prestabiliti e ultima cosa fai tutto piano non ti stressare guida con calma parla con calma studia con calma, lavora con calma, mangia piano insomma tutto quello che si può rallentare rallentalo perché? perché ti darà un'attenzione focalizzata su quello che stai facendo e lo farai meglio massimo risultato minimo mezzo abbiamo parlato nel dettaglio di questi sei principi all'interno della diretta sul canale se ti va vai a vederla ti lascio il link in descrizione scrivimi qui sotto nei commenti quali principi e tecniche di produttività usi nella tua vita come organizzi le tue giornate le tue settimane e in cosa non sei bravissima o bravissimo e lo vedremo insieme miglioreremo insieme se questo argomento poi ti interessa scrivimelo qua sotto e ci farò degli altri video dedicati e quindi iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per ricevere video i nuovi video io intanto continuo a studiare ci vediamo nel prossimo video